Sì, Il mio credo è la mia filosofia ma da sempre, da quando sei piccolo, no? che i tuoi genitori ti fanno mangiare solo determinate cose, sono proprio cresciuto con questo credo e soprattutto penso non aver mai avuto dei maestri pizzaioli, io vengo dalla panificazione e vengo dalla cucina, quindi questa qua, questa pizza è proprio un incontro tra la panificazione e la cucina. Il L'impasto è un impasto semplicissimo, un impasto insomma, fatto di eh, farine biologiche, se proprio vogliamo raccontare il processo della mia pizza dobbiamo cominciare all'agricoltura, perché il processo comincia da quando il chicco di grano casca sul terreno, e è questo proprio che fa la differenza, insieme al mulino marino e selezioniamo proprio il terreno, il grano da coltivare e tutto quello insomma che sta intorno all'agricoltura e noi lavoriamo insomma questo impasto e lo lasciamo riposare al freddo per 72 ore, facciamo 48 ore di un processo in massa completa e 24 ore già tagliato il pagnotta, in questa maniera esce, esce la nostra pensione. Semplicissimo, logicamente viene utilizzato un sale integrale, viene utilizzato un'altissima idratazione, si parla quasi del 90% d'acqua, e un olio extravergine d'oliva biologico, e il lievito, spesso c'è il lievito di birra, spesso il lievito naturale, ma insomma per noi l'importante è proprio po' quello del processo di lievitazione lunga e delle repartime buone. E' questo non c'è uno stile di pizza tonda la pizza bassa croccante fatta a mattarello è una cosa che è arrivata dopo ma è una cosa che proprio la, bassa, la, la, la pizza croccante della, della pizza tonda è stata fatta sulla base della pizza antiga. cercano il crisp la, la croccantezza totale e per questo che insomma è stata fatta il, la pizza a mattarello origano paprika fogliata arancia, scorso d'arancia la facciamo essiccare noi aglio sì, salsiccia di mangaliza è una razza di maiale del Lazio origine ungherese, allevata qui nel Lazio Cicero mozzare la cheese, la nostra pizza la pizza in teglia alla romana è proprio questa, perché la nostra non è una focaccia è una pizza la differenza è semplicissima eh, la pizza, come vedete anche i pizzaioli che lavorano, la schiacciano, la gondiscono e la infornano e così noi facciamo con la pizza la schiacciamo, la mettiamo in teglia, la gondiamo e la inforniamo subito, una focaccia lievita ancora in teglia cuocere un impasto è come guidare ok e io posso avere tutta la materia prima più bella del mondo l'impasto più bello de, de, del mondo e tutto quanto eh, che fanno da motore però poi il, il pilota deve stare sul forno la cottura è il 90% della riuscita della pizza non è assolutamente un 10, un 5 eccetera. puoi anche avere un impasto che non sta al top però se sei bravo a cuocere la pizza viene pazzesca ah, siamo a 200 gradi con una Platea molto alta e un cielo leggero per cuocere il crostino. Smettetemi di bastini, i pastini, tappola. Non c'è mai Non c'è. No, assolutamente pare. cioè, sembra quasi che sono già pronti e tutto questo io penso che sia, sia proprio eh, grazie al, alla pizza a taglio proprio perché il, il, banco, il banco è un display, okay? dove tu scegli e compri, non c'è menù quindi la comunicazione con i, con i ragazzi è, è soltanto per sapere quello che c'è sotto non quello che c'è sopra e quindi la cosa è, è fantastica noi non siamo street food, non siamo street food, io dico basta a questa cazzata perché eh, lo, lo street food si fa con un banchetto per strada, noi abbiamo un negozio e l'affitto di quattro mura ma che cazzo di street food Parliamo parlamosi chiaro, cioè, mangi camminando ma lo street food è completamente un'altra cosa.